Carissime, carissimi, buongiorno, bentrovati a un altro episodio di All'avventura con Saio. Ormai sono affezionato a questo standard di parlare come un pazzo, me ne frega sempre meno della gente che mi guarda, ma il problema dell'audio, del rumore c'è sempre, vabbè. Comunque la storia di oggi è questa, siccome non per forza tutti i giorni si ha la voglia a mille di allenarsi, di fare cose, ogni tanto bisogna accettare il fatto che non sempre appunto si è così motivati ad allenarsi. Oggi per me è uno di quei giorni lì, non ho tantissima voglia di fare, non ho tantissima voglia di allenarmi, però chiaramente se dovessi sempre ascoltare questa mia vocina interna che mi dice No, non farlo, no, no, non oggi, lascia stare E bla, bla bla Ovviamente non raggiungerei nessun tipo di risultato Quindi, carissimi Anche un po' per merito vostro, devo dire Quindi molte grazie Andremo ad allenarci anche oggi Adesso passo in una strada molto trafficata Quindi continuo dopo ah oh, finalmente, quindi stavo dicendo l'allenamento che vado a fare oggi è un allenamento molto diciamo leggero mentalmente, quando sono in queste condizioni qui decido uno spot che magari mi piace molto, un bel posto dove mi trovo bene a muovermi e decido di restarci per tipo massimo due ore in cui cerco di eseguire il maggior numero di movimenti che riesco a vedere io so che qualunque cosa succeda allo scadere delle due ore vado a casa e lo trovo molto utile soprattutto quando non ho voglia di fare perché mi aiuta a fare comunque un po' capite? Ecco, quindi quello che succederà oggi è questo nessun obiettivo da raggiungere, nessuna forzatura vediamo cosa succede allora, questo è lo spot di oggi, come potete vedere è una discesa, ci sono dei muretti qui, molto carini Là in fondo ci sono delle cose che poi andremo a vedere, ci sposteremo anche un po' più là dopo C'è più via vai di gente del previsto, ma cercherò di rimanere concentrato e di fare le mie cose senza disturbare nessuno Quindi, due ore di tempo massimo, vediamo che cosa riesco a tirare fuori Mi sa che anche oggi la polizia mi verrà a chiedere cosa sto facendo Ma non importa, noi spieghiamo Buongiorno! Buongiorno tutto a posto. Sì, abbiamo riprese? Sì, sto, no. sto facendo un video di parkour. Non so un se video avete... di parkour, sì. bellissimo. Tu lo fai qua? Sì. Facci vedere, no? Eh, adesso sto qui per due ore. One eternity later. Quindi diciamo tenete occupata esatto. la piazza. Esatto. Eh, buono. Cerchiamo di farlo. Cioè, nel senso, è un effetto collaterale. Bravo ragazzi, <ride> Beh, Riccardo, allora, buona attività, grazie mille. Sto e... attento. Assolutamente, Assolutamente. Dai, adesso mi vedete comunque. Ciao. Ciao, Ciao, buon lavoro. Grazie. Voilà. Allora, dai, non perdiamo tempo che eh, le due ore sono già partite in realtà, quindi selezioniamo qualcosa da fare e cominciamo. <ride> Mi vedete sempre fare delle facce strane, i primi salti, perché sono quelli che psicologicamente determinano come andrà la giornata. Questi non sono andati così male, poteva andare meglio. Però vabbè, ci accontentiamo. veramente, veramente difficile muoversi quando si ha poca voglia. Insomma nel parkour se ti muovi senza voglia devi essere veramente, veramente, veramente concentrato perché se non hai voglia sei poco preciso e cadi di faccia. Non è che sbagli un rigore, capite la similitudine? Molto bene. Per questa cavolata posso algo, però così vedete l'interezza della mia stupidità. <ride> <ride> È così stupido che lo rifarò un'altra volta. Tra l'altro, secondo me sta per venire giù così tanta acqua, ma così tanta acqua che ve lo giuro ragazzi sarà anche solo un'impresa, tornare a casa. Mm, meraviglioso, sempre meglio questa giornata. Freno un sacco coi piedi perché non voglio arrivare sopra il precision ma se lo faccio da lì sopra probabilmente succederà. Che l'atterraggio lo so fare, è tutto ok. Oggi è proprio una giornata difficile. Come dicevo la volta scorsa, questo è proprio quello che intendevo quando non si può prevedere esattamente come andrà un allenamento. Quindi magari è riuscito con un'idea, dovrò riadattarmi a, a quello che posso veramente fare. No, ragazzi, non si può. Devo cambiare tipo di allenamento. C'è la polizia che continua a urlare, la gente che passa per qualsiasi cosa. Ma anche giustamente ho trovato una ragazza al telefono senza cintura mentre guidava. Quindi ci sta, però io non posso prendere questi rischi mentre sto facendo dei salti difficili. Quindi quest'area qui la lascio stare prima di farmi veramente male. Oggi devo imparare a fare questo. Non essere il solito pignolo che sono e basta. Vabbè. Sembra, sembra che vengano bene, però. cioè, non mi sento armonico, capito? Vabbè. Allora, giacché la situazione mi sembra che con i volteggi, con i muri bassi, sia molto gestibile, mi sposterò di là per vedere se mi esce qualcosa di soddisfacente oggi. Per me, chiaramente. E nel mentre, spero che veramente non venga giù un temporale da chilo. Andiamo, forza vediamo cosa troviamo di là ok allora il muro in questione è questo qui come vedete è molto basso, molto lungo proviamo a far uscire qualcosa di divertente Indovinate un po' ha iniziato a piovere Poche volte nella vita mi sono trovato davanti a tutta questa serie di situazioni spiacevoli per allenarsi, da gestire, veramente poche, quello che mi sento di dire è che comunque una delle cose belle del parkour è che non è scontato potersi allenare, avere la possibilità quantomeno di fare quello che si vuole ogni volta, bisogna adattarsi e in qualche modo rivendicarselo, questo aiuta tantissimo quando poi vogliamo fare i salti difficili o comunque ci mettiamo in situazioni dove possiamo potenzialmente farci molto male, riuscire a stare sul posto a anche a fronte di tutti questi disagi che stanno capitando, comunque allena un tratto caratteriale mio, quantomeno, utile per poi avere la fermezza, la prontezza e la, la forza di volontà Hai la mia spada. E hai il mio arco. E la mia ascia. Di concludere un salto magari difficile o di uscire da una situazione dove non mi sono messo, potenzialmente di pericolo, che mi capita. Mi piace un sacco passare sotto, ma diventa monotono, diventa monotono perché non riesco a concentrarmi con tutte quelle gocce in faccia. Wow! non me l'aspettavo. Allora sto facendo questo cat in rincorsa perché questa, questo marmo qui è mega scivoloso con l'acqua e mi sembrava un buon allenamento ma pensavo di metterci molti tentativi, ma meglio così. Lo faccio un po' di volte. Fare il climb up lì sopra su una lamiera proprio fina mette proprio alla prova i miei polsi, quindi ne farò un po', che sembra che sia il massimo però. fuori il sole sì, sì. Questi due movimenti insieme mi piacciono un sacco, non so perché, mi sta trovando un po' di buon umore. Mm, non so come fare a renderlo più veloce, penso provando. Mi sembra sia venuto abbastanza bene, voglio farlo un'altra volta perché mi piace proprio. Ok. Mi sto divertendo un sacco, però le due ore stanno per scadere. Quindi, siccome non sono così fiscale con me stesso, soprattutto se sto parlando di fare un po' di più, concluderò con un piccolo condizionamento. Cercherò di fare adesso decido se 21, 31 Monkey Precision qui e Monkey Precision da qui e atterraggio lì ora non ve li farò vedere tutti perché immagino sia una palla visto che la settimana scorsa abbiamo fatto un allenamento simile quindi ne riprendo solo un po' questa è la mia rincorsa ok allora il ginocchio Comincia a farmi un po' male, quindi mi lancio una sfida. Se riesco a farne 10 di fila senza sbagliare, sono a 6 per il momento, allora mi fermo all'undicesimo. Quindi faccio 10, poi l'undicesimo conferma oppure no. Se invece sbaglio e faccio, avevo scelto 21 alla fine. Allora è facile perché non è così difficile in realtà con l'acqua. Sì, lì è un po' scivoloso, quindi lo rendo un attimo intricato lì sull'atterraggio. Tutto il resto è gestibile. Questo ottavo ha fatto... Tifo, ma lo conto perché adesso è questione di salvarsi o non salvarsi non di farlo perfetto eh, eh, eh, ne farò 31 ciao. mi sa che questi quindi saltano perché eh, perché ne, ci metterà un sacco di tempo Devo fare il 31 giusti? 31? Oggi 31 Stai sì, attento? Certo, buona giornata! Sì. Ciao! Ragazzi, che dire, oggi è stato un allenamento molto insolito, è andata come minimamente mi potevo aspettare che andasse, però devo ammettere che è andata meglio di come avrei immaginato, sì perché alla fine c'è stato un momento molto difficile all'inizio, di mia scarsa voglia, di situazione veramente difficile da gestire poi è arrivata la pioggia sembrava fosse tutto perduto e mi ero abbastanza messo nell'ordine di idee di fare soltanto dei movimenti super base eh, sotto l'acqua quindi insomma ho fatto un sacco di cosine alla fine che mi sono piaciute e in più sono riuscito pure a trovare la motivazione e la voglia di fare un seppur semplice monkey precision eh, col bagnato il che mi fa molto piacere quindi vi ringrazio ancora una volta per il vostro tempo vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo video bagnato si può dire di questo umido video Vabbè insomma diciamo di questo video E ci vediamo al prossimo allenamento Io con la terra ragazzi